Oh baby Caduto a terra come fiore di ciliegio Sulla collina io non mi ero mai mostrato Vieni qui con la faccia di dirmi che ho sbagliato Con la faccia di dirmi che ho sbagliato Con i soliti pesi addosso Non so se oso mi mostro osso in bocca mi mostro, mostro per quello che sono davvero solo oh, con te, solo con te, solo con te, solo con te solo solo con te, solo, solo, solo con te, solo con te. Solo con te. Solo con te. gioco con gli altri giro con la backline nel mia clip come se fosse un altro di king queen, queen, queen.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 Ehi no, mi lascia pace come se potessi dirlo la breccia di tutti quelli che non hanno più Scrivo, scrivo, ma per chi? Scrivo, scrivo, scrivo, scrivo ma per chi non mi sente? Vengo qui, vi tolgo anche questo dente, tu mi vuoi ascoltare? Stammi vicino, vicino, vicino, che come giro per faccio un casino, un casino, un casino In altissidari che Ti mostrano proprio le immagini Di tra le inferite macchine E a te da uomo e un po' di matrice prima che sia troppo tardi Non dare letta ai bugiardi, non Capace di fare. Così sei capace di fare. Te lo chiedi spesso, annegato nell'espresso. Dritto di corsa verso il successo. È successo che un bel giorno, manco a dirlo, sei rimasto fermo freddo con il mondo. Ti fissavi, ti sforzavi di capirlo, ma più girava, più girava intorno alla sua pelle verde. Figlio da pollo hai fatto un sacco di passi, un sacco di passi. Com'è che tu ti mostri? Com'è che tu ti mostri? Com'è che tu ti mostri? Com'è che tu ti mostri? Hai fatto un sacco di passi, di passi. Yeah, yeah. Onesto finché posso, finché voglio, finché volo. Ora lo giudico al collo, fino a che non mollo, è chiaro. Fino a che non muoio, poi più cado, più mi rialzo, pascolo nel buio, qual è il prezzo da pagare per stare nel mezzo. Sempre contro il banco, depegno, mi impegno, ho fatto centinaia di passi. Tu continui a fatti. Tu continui a fatti, tu continui a fatti, tu continui a fatti. Sicuro, Forse non sono mai stato Così sincero come adesso e non esser nato Non ho più un siluro Forse non l'ho mai avuto Dovrei darmi scevra al desiderio di un futuro Si pare sul teatro Avrei qualcuno accanto son così depresso come presso a pianto Da volere la mia fine se mi risveglio Inseguendo il bianconiglio tra le spine nel cespuglio Fino al bordo, fino al bordo Yeah, yeah, yeah, yeah. Io so cosa non sono allora chi sono io Se non sono quello allora chi sono io Cosa devo fare per potermi ritrovare affinché possa volare? Cosa devo fare? Cosa devo fare? Cosa devo fare? Cosa devo fare? posso dire se non che la lingua brucia stretto tra le spire questa orrenda sanguisuga che mi piega e che mi cruci dolce desiderio riesce a rendere pensiero immagine e non voragini ovvio puntuale crolla e argine ecco a qui aggrapparmi non trovo e morto la vita senza odio né salmi ma ad ogni modo non sento null'altro Che dura punta che mi turba Nella torba, torba, tonda, trova vuota, trova l'anima Amami oh, e lasciami sognare ancora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 Ciao, sono Pelle, Stai ascoltando The Mirage Y, volume 1, il mio primo short album. Venimi a trovare su www.appl.rocks Puoi trovare The Mirage Y, volume 1. In free download. Compila anche tu il form. Fai la pelle ad Apelle per vincere un fantastico premio. Ti aspetto! Buon proseguimento nell'ascolto di The Mirage Y, volume 1 Ciao, Ciao. Alzo un po' di piombo in fronte a chi si dice arrivato Corro più forte, forse è nato, certo è nato dalla fonte Un altro oggetto caldo, geyser, scoppio in terza base Demoslayer, contro queste orde, contro queste onde Conto tanto quanto l'ansia quando non risponde A chi non mangia sta merda, credendo soltanto di farlo Per la fica, pacca, poca fama, cinque spicci in tasca Ucci ucci, od odor di sanguinaccio, di quattro bambocci Serve la passione e l'ambizione di fiorire Stando dietro al limitare, che poi sembra scomparire A crepitare, all'imbrunire mi sai capire, mi stai a sentire, mi stai a sentire, mi sai capire Butto giù qualcosa insieme, facciamo un'altra cena sai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 Bye. Pa should we do bop, pa shoobido bop, Yeah. Mi son trovato spesso perso in un deserto cercando quello che mi avevano detto ma io sono nato storto ti prego sono un mostro e quando vengo la gente si scansa ma tu rimani come rimani come almeno una più rimani come rimani come solo un altro vino non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non per me non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi te, non tu Te, non mi ricordo, non mi ricordo, non e mi ritrovo a inseguire i miei sogni costellati di guai. E tu che mi cerchi di notte sai dove trovarmi, col cuore sporco di gesso e l'anima piena di tagli. E il tempo che non basta mai per amarci come se fossimo eterni, ma siamo soli nel pianto, siamo soli, un po' immersi, un po' persi, un po' riversi. Non basta l'amore per quello che faccio se alla fine dell'anno non tornano i conti piccoli, nelle grandi mani dei giganti, siamo noi, siamo gli altri, quelli dimenticati dai giornali, dai paparazzi, dagli tsunami di parole, di indignazione, del tempo perso, quando volevi solo essere altrove, altrove... L'ossessione di riprenderti un'altra volta nonostante sia andata male la prima. E l'ossessione di rincontrarti alla fine di questo mare che non finisce mai. Ci sono i miei incubi e ci sei tu, vestito di una pelle bianca. I miei compagni mi dicono lasciala andare, ma senza di te chi sono io. Sotto un sole! Ora tu non mi scappi qua a terzo avviso incontro, c'è un terza, a fondo, finalmente sono io. In campo undici leoni. Loro sono i nostri campioni Qualcuno dice che sono bidoni Non ci credo, sono solo gelosi Forza spruzzo, il mio cuore è lì con te Forza spruzzo, canto solo per te E canterò fino a stracciarmi le corde vocali Forza spruzzo Forza spruzzo Arcangelo ci guarda dall'alto Arcangelo ci guarda dall'alto Arcangelo ci guarda dall'alto Arcangelo si guarda dall'alto. Forza, struzzo, il mio cuore è lì con te, lì con te. Forza, struzzo, il mio cuore è lì con te. Yeah, yeah. Di bassa frequenza ti dirò che contando tutte le cose che abbiamo detto non sono mai abbastanza forza scusa